Ciao, ci eravamo lasciati con questo gatto che per ora non ha ancora un nome si, si chiama ancora Stroke cambio nome all'oggetto Grease Pencil e lo chiamo gatto sono passato in Object Mode perché magari adesso creiamo un minimo di ambientazione creiamola però con un altro oggetto Grease Pencil vedremo che ci renderà la vita più facile Grease Pencil lo creo vuoto ammettiamo di voler sedere un gatto sul cuscino e chiamo questo oggetto Cuscino devo andare in Draw Mode e eh, disegnare il gatto è bidimensionale ovviamente e i suoi layer determinano il modo in cui eh, vengono visualizzati il cuscino per ora non ha alcun layer avrà un layer anche lui per le linee e uno per il colore questo posso già immaginarlo è il metodo che abbiamo usato l'altra volta quello delle linee sta sopra allora io voglio disegnare un cuscino un po' più in, una parte del cuscino un po' più indietro del gatto allora attivo il cursore che per ora non ho, eh, solo per poter spostare leggermente il cursore dietro il gatto, in maniera tale che adesso, quando disegno non su Origin ma su 3D Cursor, andate a vedere la lezione su come posizionare i segni, se adesso disegno, facciamo anche un layer apposta per lo sketch momentaneamente, e eh, prendo il, lo strumento matita, eh, quindi adesso se disegno, il disegno finisce qua dietro dove ho messo il cursore e quindi diciamo dietro al gatto questo mi rende la vita un po' più facile avrò magari un cuscino e una parte del cuscino magari sta davanti al gatto quindi vediamo un pochino potrebbe essere così adesso cancello una parte del disegno sarà anche davanti al gatto allora adesso vado su linee nasconderò il gatto per poter disegnare il cuscino per intero Prendo Ink Pen e permettetemi di essere un po' veloce, vado su colore. E avrò bisogno del materiale, allora mh, sarà meglio che scelga linee e non questo black che era già di default. In, in questo modo, le linee del cuscino saranno le stesse del gatto. Eh, chiaramente, se voi avete bisogno di un altro materiale, vedete che anche su questo oggetto grease pencil posso scegliere i colori dell'altro oggetto grease pencil. Questo è molto comodo poter condividere i materiali tra oggetti diversi. Cuscino, magari lo facciamo. Eh, di colore azzurro nascondo momentaneamente lo sketch uso riempi non si chiude eh, come andiamo a vedere di aumentare un po ecco adesso ho tenuto di chiuderlo però mh, non sono venute molto bene queste eh, facciamo 0,2 vediamo si, sì, mi serviva semplicemente chiudere questo puntino adesso il cuscino ce l'ho e se riattivo il gatto il cuscino si trova leggermente dietro. Disegno una parte del cuscino anche davanti al gatto, quindi sposto il cursore qui davanti e sempre sulle linee del cuscino con lo strumento disegna e con il materiale linee disegno questi elementi davanti e vedete che sono davanti in modo tale che poi nel colore, se uso sempre lo, lo strumento di riempimento, posso. Ops Devo cambiare materiale con il materiale cuscino. Vedete cosa è successo? Ho disegnato questa parte del cuscino davanti. Magari per tranquillità, la posso ingrandire ancora di più. Tanto le linee eh, non vengono coperte dal colore, anche se sono dietro. Vedete il vantaggio di avere comunque il posizionamento 2 di layers che il colore comunque sta dietro anche se mh, sta davanti da un punto di vista ops oh, stavolta ho esagerato devo farlo un po' meno non ero nella visuale giusta ecco. torno su linee e magari aggiusto un pochettino Adesso ho il vantaggio di avere un pezzo di cuscino che sta davanti e un pezzo di cuscino che sta dietro e di conseguenza se io vado a, in object mode e sposto il gatto, vedete, rimane sempre coperto dal cuscino. E questo è un, un bel vantaggio. Eventualmente per il cuscino potrei anche decidere di cambiare la modalità di visualizzazione negli strokes in 3D location facendo in questo modo... Eh, facendo 3D location vedete evito quel, quel glitch che c'era nel quale il gatto ogni tanto si trovava davanti qual è il problema? semplicemente che una delle, che la linea del, del cuscino qua dietro adesso se ne sta dietro quindi devo andare in edit mode la posso selezionare per intero e la trascino davanti e quindi in questo modo adesso se ne sta davanti e quindi vedete questo mi permette già di animare per esempio con le normali curve di blender la posizione del gatto oppure anche la sua scala per esempio eh, sarebbe meglio che il gatto avesse il, il centro qua giù in maniera tale che guardate se io adesso lo scalo si scala rispetto al centro però se io gli metto posso spostare il cursore dall'alto qui dove si trova il il gatto e quindi vedete adesso che il cursore è lì posso fare tasto destro set origin origin to 3d cursor adesso il, il cursore si trova laggiù e se scalo il gatto in altezza si scala lì e quindi per esempio posso fare che al fotogramma 1 eh, abbia i eh, scale in questo modo al fotogramma 20 mi ha salvato per qualche motivo, ah sì perché avevo la registrazione attiva e quindi lo spostamento è stato registrato. Allora per evitare questa cosa disattivo ora la, la registrazione e riporto il, eh, il gatto diciamo, nella posizione in cui lo vorrei e cancello completamente tutta la sua animazione sotto Object Animation. Clear Keyframes, Remove Animation. Vedete, l'ho tolta del tutto. Posso di nuovo ricominciare con E-Scale e dopo 20 frame, per esempio, scalo sull'asse Z, lo schiaccio un po', faccio E-Scale e adesso se andiamo a guardare l'animazione, qui siamo ancora in modalità Grease Pencil eh, e quindi vedo solo le animazioni che riguardano, diciamo, Grease Pencil ma se mi sposto in Dope Sheet vedo anche tutte le altre animazioni, in particolare le trasformazioni, vedete Object Transform, la scala sulla, sui vari assi, in particolare sull'asse Z, posso cancellare quelle degli altri due, qui vi consiglio di seguire un corso di animazione con Blender per capire cosa succede, però per esempio adesso al fotogramma 40 annullo la scala con Alt S e faccio I di scala, e ovviamente di nuovo la scala X Z mi viene salvata però vedete adesso il gatto fa questo piccolo movimento e se seleziono questi keyframe della scala Z quindi solo questi posso con maiuscolo E fare un make cyclic make cyclic e adesso ciao e alla prossima